Buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Serra, vinco quasi sempre il quasi che mi frega, in direzione del Monte Ragola, Italia Eco Romeo 012, c'è un simpatico sentiero. Si parte dal passo dello Zovallo si lascia il mezzo lì e si fa il monte Zovallo, poi una breve discesa, una breve sella e poi si risale verso il monte Ragola. E in provincia di Piacenza e la salita va... ci sentiamo dopo ok siamo in cima al monte Zovallo e quello laggiù è il Ragola. Quindi adesso avremo una piccola sella, poi si risale su un sentiero di, di crinale abbastanza ripido, portare attenzione nella stagione invernale quando c'è ghiaccio e in questa stagione occhio a dove si mette i piedi perché le mani soprattutto, non è esclusa la, la facile presenza di, di bisce o vipere. Qui a Ragola nella sua maestosità e anzi, laggiù abbiamo il, il Monte Pelpi, quindi come quota in questo momento siamo più o meno uguali, mentre il Monte Ragola passa ai 1.700 quindi un 300 metri più alto del, del Pelpi e del Monte Molinatico. Niente, questa è la parte finale del sentiero, è eh, segnato per escursionisti esperti, semplicemente perché nella parte finale, lassù, c'è qualche passaggio un po' esposto. ma Nella bella stagione si fa, come dicevo prima, occhio ai rettili, in inverno invece è diverso, col ghiaccio. Eh molto facile scivolare ah, là le mie spalle monte maggiorasca e Monte montebue monte nero mentre di qua il pelpi il penna non è il Pelpi. il pelpi resta qui dietro niente Bisogna salire, è inutile contarsi delle palle. E siamo in cima. Butta oh, ragola. Italia e Coromeo. Oh. E adesso oh, la stazione. CQ40, CQ40, CQ40, Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portatile QRP, CQ Sota. Italia Whisky 2, mai Cecco, fa chiamate, Italia Whisky 2, mai Cecco, fa IK1 LGU. IK1 LGU, QSL? QSL, QSL. Allora, 59 ti passo la referenza. Italia Eco Romeo 0-12, QSL? Roger, Italia 0, Lima, Yankee, Oscar, 5,9 QSL? Italy, Uniform 1, Papa Zulu Radio. Roger, Italia, Uniform 1, Papa Zulu Radio, 5,9 QSL? QSL, grazie, buon proseguimento. Uh, IDIA Zulu for Victor, Quebec, uh, Sierra, Forestation French, uh, Forestrat for India Golf, Uniform Portable. 20 km in Genova Florida 5, Tango, India, Lima uh, Roger, Florida 5, Tango, India, Lima 59 QSL Oh Roger, HB9 Eco Florida Juliet, 5.9 QSL? Sì, perfetto Alessandro, buongiorno, del 5.9, mi dai la referenza Italia, barato Eco Romeo 0.12? Roger, Roger, Italia Eco Romeo 0.12, Monte Ragola, 1.750 metri, un pochettino più bassa delle vette in zona HB9, a te il cambio! Oh Roger, Italia Zulu 4, Eco, Kilo, India, QSL? Italia, Norvegia, 3, Juliet, Bravo. Avanti, Italia, Norvegia 3, Grazie, Italia, Norvegia 3, November, Juliet, Bravo, 5, 9, più, K. Eh, Charlie Papachilo, Italia Zulu 5, Charlie Papachilo, ciao, avanti. Ciao, 73, 5,9 eh, per te, 5,9 un po' disturbato ma comprensibilissimo. QRZ? 2 novembre, bravo, whisky. HB9, Domodossola, Roma, Milano. Roger, HB9, Domodossola, Roma, Milano, QSL? QSL, buongiorno, buona domenica carissimo Alessandro, 5,9 anche per te, con coordinazione e ringrazio. Ciao, 73, buona domenica, QRZ? E bravo, whisky. Eh, bravo, whisky in the call, over. Roger Italia Kilo 2 November Bravo Whisky 59 QSL QSL 59 grazie Italia Kilo 4 Venezia Firenze Bologna Ah ok scusami Italia Kilo 4 Victor Foxtrot Bravo QSL QSL QSL nome Andrea avanti Alessandro. allora 59 Andrea eh, referenza Italia Eco Romeo 012 QSL Allora Italia Kilo 2 Whisky Zulu Quebec QSL? Italia Zulu 0 Alfa Radio Lima eh, Un attimo stand by, Italia Kilo 2 Whisky Zulu Quebec QSL? Bye bye Michael. Il K2 Whisky Zulu Quebec per me Roger Roger Roger Roger 59 referenza 0 Italia Ecoromeo 012 59 a te il cambio Roger, Italia Zulu Zero, Alfa, Radio Lima, 59 QSL. Perfetto, eh grazie, 59 anche da parte mia, ci passo la mia referenza del giorno nei teatri. Italia 727 Radio Mike, buon traffico. Roger, Italia 727 Radio Mike, eh, buon traffico anche a te, buoni collegamenti. QRZ. Allora Italia Uniform 2, Foxtrot, completami il call, scusami. Italia Uniform 2, Giuliette, Foxtrot, Golf, QSL. QSL, Italia Uniform 2, Giuliette, Foxtrot, Golf, 5.9, eh, scusami ma c'era un po' di disturbo. Eh, ti confermo 5.9, Italia Eco Romeo 0.12, QSL. anche per te, complimenti, buon segnale qui a Milano, ti auguro una buona domenica, 73. <ride> Allora, un Francia 4 avanti. Eh, Francia 4 avanti. Francia 4 Italia Sardegna Zulu. Francia 4 Italia Sierra Zulu. Roger, Roger. Eh, Roger Francia 4 Italia Sierra Zulu. 5-9 QSL. Da 4 Oscar Sierra x -ray. Allora, Italia, scusami, Italia Università 4 Oscar Sierra X-Ray QSL? QSL Alessandro, se non sbaglio, Italia Gianna 4 Victor Quebec Sierra, portatile, corretto? Affermativo, affermativo, Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre il quasi che mi frega, HI 5-9, è per te. Francesco, IU4, OSX Bologna. Ti saluto collega della zona 4, avanti Italia Kilo 1, Golf, Papa Golf. Perfetto Italia Kilo 1, Golf, Papa Golf, buona domenica, sei 5-9. A ah, 5-9 anche per te eh? 5-9 più più, tanto lo Iesu più del segno più non mette, ma arrivi perfettamente. A te il cambio. perfetto che tu arrivi bene oggi, grazie, ciao, buona attività. Buona domenica, ciao, QRZ. Uh, Charlie in the Call, over. Eco Alpha 2, echo Charlie. Eco Alpha 2, echo Charlie. Uh, Roger, eco alpha 2, eco Charlie. 5-9, QSL. Okay, 169, 169, thank you. Thank you to you, my friend, 73, QRZ. Hotel Bravo 9, Foxtrot, Bravo Golf. Okay, Hotel Bravo 9, Foxtrot, Bravo Golf, corretto? Corretto Alessandro. Per te, per ticino. Roger, 5,9 reali, eh? 5,9 reali. Ti saluto dal Monte Ragola, Italia Eco, Romeo 012. Ciao, ciao, roger sul Italia Zelanda 1, Tango, November America. Eh, roger, Italia Zelanda 1, Tango, November America 5,9. QSL? Ciao 73, mai fare stazione sopra un formicaio, mai. QRZ Italia Zulu 3, India Radio Whisky. Allora, Italia Zulu 3, India Radio Lima, 59 QSL. Italia Zulu, Italia Zulu 3, India Radio Whisky. Ah sì, Roger, Italia Zulu 3, India Radio Whisky, 59 QSL. 59 anche per te, se sei su ever vai per funghi. <coughs> Eh no, su Ragola sono nella zona proprio tutta pietrosa, quindi funghi assolutamente niente. Ciao 73, mi fa piacere che lo conosci il Monte Ragola. Il sono della zona 4, io sono della zona 4. Italia zona 2, 1 metro no. 2, Udine, Italia Genova. Eh, Roger, è Italia Kilo 2, Udine, Italia Genova, QSL. Roger 5-9 anche per te, QRZ. Italia Università 3, Quebec e Florida Charlie. Allora, Italia Università que eh, 3, Quebec e Florida Charlie, corretto? Sì, corretto Alessandro, 5-9 dissi per te. 5-9 più, più per te, eh? grazie, 73. Grazie anche a te, buona domenica. Alfa 2, Delta Tango. Oh Roger Manuel, Eco Alfa 2, Delta Tango, 5-9, QSL. Delta Tango, Eco Alfa 2 Delta Tango, 56, 52, ricochera. Roger, Roger, Roger Roger, Eco Alfa 2 Delta Tango, Manuel 59, 59 QSL59, sì, sì, 59, grazie, buona attività, Eco alfa 2, delta tango, guardate. Ciao 73, QRZ. Scappa 3, hotel, hotel, Victor. Allora Italia Kilo 3 Hotel Hotel completa? Roger, Italia Kilo 3, Hotel Hotel Victor 59, QSL? Italia Uniform 3, Quebec. Voto, 3, bravo, call, prima. Allora, prima il collega Italia Uniform 3, Quebec, completami il call. Eh sì, Uniform 3, Quebec, Foxtrot Alpha in QRP. Oh Roger, Italia Uniform 3, Quebec, Foxtrot Alpha, eh, 59, eh, QRP per QRP, mi fa molto piacere, QSL? 73 avanti il collega Italia Kilo 2 BK2 Giulia Tango Sierra Roger Italia Kilo 2 Giulia Tango Sierra 5-9 QSL eh. Italia Zulu 3 bravo Golf Lima Allora Italia Zulu 3 bravo Golf Lima corretto? 4 4 Delta Venezia. Allora, il collega della zona 0, avanti. Call zero kilowatt, Roger Italia 0 kilowatt, Hotel Yokohama 59 QSL? Eh, ascoltato 59, grazie. Grazie a te, 73, avanti il collega della zona 4. Italia Whisky 4 Delta Venezia, 659 a Bologna. Ok, Italia Whisky 4, Delta Venezia, eh, giusto il colla eh? Sì, confermo, è corretto. Roger, Italia Whisky 4, Delta Venezia, 5,9, eh? 5,9 reali, grazie. Ciao, buona domenica. Italia Kilo 1, Romeo, Quebec, Quebec. Ok, Italia Kilo 1, Romeo, Quebec, Quebec, QSL. il buongiorno, qua Roger, 5,9 più per te, eh? grazie, buona giornata. Ciao, buon divertimento. Italia 5, Juliet Lima, Foxtrot. Oh, buongiorno, Italia Zulu 5, Juliet Lima, Foxtrot, 5,9, signor Claudio. 2, 3, 1, Radio, Italia Zulu 5, Juliet Lima, Foxtrot, 5,9, QSL. Italia Zulu 5, Giuliete Lima Foxtrot 5,9 QSL. Quest'è Alessandro, ti bassissimo, di essere in zona non particolarmente buona per me. 5,9 comunque, più per te per il 9. Ciao Alessandro, sei scorto, ciao. Ciao 73, QRZ. Italia Whisky 1, okay, 1, Romeo Lima Charlie. Ok, Italia Whisky 1, Romeo Lima Charlie 5,9. Ciao, 73, QRZ. Nominativo, per favore. Ah, certamente. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Barrato portatile in QRP. Attivazione Sota, Italia Eco Romeo 0,12. QSL? Italia Kilo 2, Italia Quebec, Danimarca. Italia Chilo 2, Italia Quebec Danimarca. Scusami, è vero, ogni tanto bisognerebbe ripetere il nominativo. 5,9 reali per te, QSL? Allora Italia Whisky 1, Radio, India, Messico, QSL? QSL, QSL 55, 55, Giulio 7 novembre 44, Sierra Golf, test levante, ciao Ciao, salutami il mare, ciao 73, ciao ciao PK2, Giulia, Tango Sierra Italia Kilo 2, Giulia, Tango Sierra, 59, QSL. Italia Whisky 4, Charlie, x Ray Kilo. Ok, Italia Whisky 4, Charlie X-Ray, chilo 59, QSL? QSL Alessandro, perfetto. Eh, 5759, per te il segnale, eh, seguo anche il tuo canale YouTube. Ciao, 73. Ciao, 73, poi lo posto, è eh, il video dell'attivazione. Ti, ti riascolti così vedi ti ascolti come arrivavi. Ciao, 73. Devo Mike Sierra? Eh, Mike Sierra, over. Roger, Italia Quebec 5, Mike Sierra, 5,9. Eh, sai dell'alternata dell che ti porti addietro eh, nel microfono? Eh, lo eh, so, questo giocattolo non è perfetto. Ciao Alessandro, buona giornata. Ciao Claudio, buona giornata anche a te. Italia Kilo 1, Radio America Europa, QRT. Ok, Italia Kilo 1, Radio America Europa, QSL? Allora, innanzitutto segnale 59 reali e eh, 59 reali sono eh, Referenza Sota Italia Eco Romeo 012 Monte Ragola e in mezzo alla provincia di Parma, Piacenza e Genova. QSL? Sì, bene QSL, 5758 rapporto per te eh, sul dipolo rotativo. Dai, buon divertimento, sarai al fresco, quindi ti divertirai. Ciao! <ride> Ciao 73. La temperatura è gradevole, solo che non c'è di ombra, quindi sono in pieno sole. Ciao, 73. Ciao, ciao. Italia, Università 6, Oscar, Lima, Mike. E Roger, Italia, Università 6, Oscar, Lima, Mike. 5,9. Sì, perfetto, 5,3, 5,4 per te, qui a nord del. Grazie del contatto, complimenti per i tuoi video e buona giornata. Ciao, ciao 73, grazie a te che, che rispondi alle mie chiamate. Ciao, allora, signori, io farei le ultime chiamate perché sto letteralmente cuocendo quassù. Eh, mi spalmo un po' di burro e rosmarino, poi sono a posto. Eh, cicusota, Cicusota Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, portatile QRP. Niente, vi ringrazio, signori. <coughs> Da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portate le QRP, attivazione Sota Italia Eco 012, eh, operatore Alessandro, vi ringrazio per la partecipazione, grazie anche agli SWL e 73, buona domenica. Allora, io direi che è andata molto bene l'attivazione del Monte Ragola Italia Eco 012, eh, nonostante non ci fosse copertura telefonica per fare lo spot sul cluster eh, i contatti sono passati all'inizio bene poi ringrazio il collega che mi ha fatto segnalazione e ovviamente c'è stato un discreto pileup mi, mi ha fatto anche molto piacere che la vetta cioè la zona a differenza degli anni scorsi incomincia ad essere frequentata eh, a me non danno fastidio i turisti in vetta quando faccio attività radio eh, se qualcuno chiede informazioni io ben volentieri le do e una cosa che probabilmente non, non l'ho mai ricordata almeno io la, la vedo così quando mi chiedono la finalità del di questo tipo di attività in portatile eccetera beh io ricordo sempre che in situazioni di emergenza casi di calamità naturale e si ha necessità di installare una stazione radio alla svelta beh eh, se tu se uno fa sempre attività barrato P sa come fare e sinceramente a casa in 5 minuti lo zaino è pronto e impiantare una stazione barato portatile ci metto veramente poco e subito operativo quindi è un tipo anche di allenamento con, con quelle finalità lì eh, certamente se uno dovesse operare in V o in U viene molto bene salire su una cima su una vetta eh, e usufruire Ovviamente del maggiore orizzonte ottico. Tutte le riprese contro sole che non si vedrà un belino di niente. 73.